sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi della ricostruzione europea dal nostro punto di vista. Sono passati nove anni da quando l'Italia fascista a Londra pose il problema delle riparazioni dei debiti nei termini che oggi sono l'ordine del giorno. E come si può parlare di ricostruzione europea se non verranno modificate alcune clausole di alcuni trattati di pace che hanno, che hanno spinto interi popoli sull'orlo del disastro materiale e della disperazione morale e quanto tempo dovrà ancora passare per convincersi che nell'apparato economico del mondo contemporaneo c'è qualche cosa che si è incagliato e forse spettato. Queste sono direttive precise con le quali si serve la vera pace, la quale non può essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato dalla vendetta, dal rancore o dalla paura. La crisi mondiale che non è più soltanto economica ma è ormai soprattutto spirituale e morale non ci deve fermare in uno stato di abulio di inerzia tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precise diritto deve essere la nostra volontà di superarli popolo napoletano, camicie nere di Napoli e della campagna, a chi i più alti doveri nell'Italia